Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti Allora, nuovo video eh, Mi a posto il letto insieme e Nulla Siccome che il letto lo devo fare di nuovo Quindi mi tocca a fare il letto Quindi vabbè, nulla Partiamo di quello che sto facendo eh, Ci divertiamo a sistemare. Sia sì il mio letto che io stessa Quindi andiamo subito al, al suolo E non ci perdiamo in chiacchiere Allora Stamattina ho riposato non bene, ma di più benissimo, a parte che non ho fatto il mio sogno, ma quello vabbè, solvoliamo che è meglio. Il resto è andato tutto bene, durante la notte ho dormito d'incanto, però ero al calduccio, per fortuna, e, e niente, e poi cosa dirvi? Oh, Mi sono svegliata un po' con un odore lancinante al ginocchio aspettate un attimo al ginocchio ehm, perché voi se non lo sapete sono stata operata mesi e mesi fa, anzi qualche anno annetto fa al ginocchio sinistro perché purtroppo sono nata con due malformazioni congenite a tutte e due le mie ginocchia quindi il ginocchio sinistro è stato operato quindi per forza di cosa mi viene tanto il dolore mi viene al ginocchio ma vabbè eh, per il resto tutto bene io adesso faccio il letto senza darmi troppi pensieri paganti che non servono a niente ci ingiamo al dopo Perfetto, questa luce così non mi piace. Non questo, questo letto, vabbè allora adesso io mi devo vestire, quindi non so ancora cosa so, ammettiti a pensare di mettere la stessa roba che avevo che avevo ieri ok e niente, a dopo, aspettate che qua chiudo dov'è? Allora, eccomi qua, dunque, siccome mi devo truccare perché voglio darmi una bella imbellettata, non dico più di tanto, ma ci tenevo a truccarmi. Allora, l'altra volta mi ho messo questo smalto qui della pupa, adesso sarà un po' speccato ma me ne è fregoltamente, ed è questo qui della pupa. Non so quanto si possa vedere ma sto provando a registrare con la fotocamera posteriore e questo è lo smaltino, vedete? Già. Poi, poi, poi, poi, allora, eh, ora mi metto, mi ha già rifatto le sopracciglia perché così non potevo stare In più mi, ho, mi sto passando un po' di buro cacao per idratare un po' le labbra perché non le ho secche ma un pochettino sì E nulla Ora mi metto un po' di cremina ragazze mie La palette che andrò a prendere è questa qua, della Jewel, Deluxe, eh, Jewel Collection scusate, Deluxe di Make Up Revolution, questa qua, non so, ripeto da quanto si possa vedere ma questa è la palette, ecco qua, ve la vicino un po' di più, non molto se no la telecamera non mi zooma bene, ecco qua io ho messo un po' di burro cacao abbondante burro cacao poi poi poi poi poi allora dunque ieri sera dovete sapere che ho lavato i pennelli perché era da giorni e giorni che non lavavo più i pennelli vabbè voi vedete oddio mio che vergogna eh lo so vabbè no comment allora come pennello andrò a prendere, oddio, è bagnato. No, è già asciutto. Vedete il caldo che fa in casa si asciuga tutto. Comunque, nulla. Questo è il pennello da sfumatura e dunque, non so ancora che cosa andrò. Se prendo questo da appena qui, che è asciutto? Sì, ok. Questo qui si sembra un po' stossetto, ma è pulito. Questo, questo qua, questo, questo qua è da appena. E vado con sì, intanto ho tracciato dove una, intanto ho dato un'unghiata, Desi de... Desi... desire un ombretto che si chiama così comunque sì, questo qua vedete? Ho dato appena un'unghiata comunque, senza perderci troppo il chiacchiere. E, um, vado a prendere Storm perché mi piace di più di tutti gli altri, chissà perché. Boh. Storm e lo vado a togliere un po' di eccesso. Tanto mi guardo di qua anche se non vedrò una mazza, non importa nulla lo sfumo come se fosse una, una, una norma no, aiuto una normale matita ce la posso fare parlare oggi non lo so cosa mi succede oggi boh poi storm ne prendo un altro po' di storm ombretto e lo vado a ripicchiettare sulla palpebra mobile allora poi tactic o tactic come lo, come lo potete chiamare voi e lo vado a mettere di qui da sta parte vedete non si vede la mazza perché sto uscendo fuori dalla telecamera come il mio solito aspettate che giro lo spicchietto perché così non mi vedo allora dunque adesso prendo il pennello da sfumatura <ride> e vado a sfumare bene bene bene guardate ma qua ho l'eruzione vulcanica del mio naso faccio il mio cestino cestino tutto dunque qua ripulisco il mio pennello ok scusate se sentite il rumore ma è inevitabile poi Riprendo Storm Adesso sto zitta per un po' Se no non mi concentro nel trucco Tanto questo Sarà un trucco veloce Allora Allora sto sempre sfumando Qui mi è entrato qualcosa nell'occhio mi viene? Cosa mi è entrata? Ah un ciglio pareva Ok. Uh! Per carità Oh, ma oggi non è giornata? No, non ce l'ho con voi. È proprio il ciglio che mi è entrato dentro. Ok, ce l'ho fatta! Yeah, vai! Ce l'ho fatta! <ride> sì, perché c'era un ciglio che mi stava rompendo le bowls. E quindi ce l'ho fatta. farlo andare via. Sì, vabbè, mi ho un rovinato quasi il trucco. Ma non importa, lo aggiustiamo adesso. Allora, um... dunque, non so cosa si possa vedere da questa telecamera, adesso la aggiusto. Ok. Sperando che non ho fatto tutto il tempo che non si vedeva niente. Altrimenti vi spiego tutto un altro momento. Qua ci vorrebbe un verso rialzo Ok Non metto altro nulla Vi faccio rivedere gli ombretti Che ho applicato Allora Ho applicato questo qua come vi ho detto, Storm e Tactic. Tactic, vabbè, come, come lo leggo io non lo legge nessuno. Ma sorvoliamo che è meglio. Poi ora vado a mettere un po' di mascara, ma neanche, non lo so neanche io. Però prima le pettino queste, queste ciglia, perché così sono inguardabili, veramente. Ma io dico, veramente. Ora le pettino, dov'è il mio pettinino? Eccolo qua, lo pulisco un po' perché è indecente, veramente. Questo è il mio pettinino, ecco qua. Allora, se non mi vedete non fateci caso perché tanto non serve vedere come pulisco le mie ciglia. Uh, più o meno siamo lì allora ora vado con terra bronzer per riscaldare un po il mio incarnato che te, non dico un fantasmino ma quasi e vado di rimel bronzer maxi bronzer shimmer sun una terra bronzata, mm, si sì, della rimel tra allora siamo base nel capri evolution per gli occhi, cioè non ho messo né correttore né nulla negli occhi perché tanto i miei occhi dopo un po' vanno col paese Per non dire che le mie palpebre sono oleose, quindi di conseguenza cosa succede? Eh, il prodotto si stacca perché non, non regge, non lo so cosa vuol dire Allora, se mi trucco in una maniera decente eh, allora, l'ombretto non si stacca per nulla, rimane intanto, intatto tutto il giorno e, e dico intatto. Se invece uso un prodotto top, è ok, se no veramente esce una schifezza, non mi rimane intatto, non capisco perché. Allora, quindi cosa voglio dire? Questi sono prodotti buoni, bisogna vedere la durata che ho oggi perché non, non so se l'ho fatto bene o meno, ma... Vado a vedere fino a quanto dura. Comunque, Preambole a, a parte scusate, vado a mettere questo bronzer della rimel e faccio la faccia a forma di palloncino di pesce. A pesce, vediamo un po' come parlo. Io parlo sugli asinelli, ma vabbè. No, aspettate un secondo, perché questa qua. Oh mio dio, non era ancora asciutto. Vabbè, lasciamo perdere. Non è ancora asciutto, ma si può sapere perché? No, non mi piace. Non ah, me la torno mezzo a cagata. Ma vabbè, scusate il termine, ma ci sta. Quando ci sta, ci sta. Non fa niente dai. Questo com'è questo pennello? Ancora impegnato. No comment. Allora vado a prelevare quel pennello da terra se riesco. Questo qua che è bello asciutto. Si spera il buon dio di non combinare casini. Sì, questo è adatto, questo va bene. Ma va? Mm -hmm. Allora, spero che non sto andando fuori telecamera perché altrimenti mi tocca rispiegare tutto da capo e non mi va. Vabbè, lo devo fare per forza, eh. No, mi riferisco al fatto che mi rifarò da parte il video. Tanto sono quella del rifaccio tutto da capo ogni volta. non metto nulla lascio il burro cacao così come per ritrattare le labbra tutto lì questo lo rilavo ma stavolta lavato come dio comanda perché è uscita una schifezza non capisco il perché, ma vabbè no comment e gli altri lo stesso li metto tutti a lavare ma ben lavati però stavolta perché alcuni non so come sono usciti Usciti scusate Oggi non so parlare vabbè. Uh, Non so come sono usciti Ma ho l'impressione che vadano Lavati per bene Perché è una vergogna Che a 33 anni Non so lavare il pennello Ma veramente guarda Sono una povera disgraziata <ride> scherzando E nulla Allora questi pennelli li metto da parte perché sono ancora bagnati, ma vanno bene. Allora, li ho toccati e non hanno sapone dentro, quindi top. Però questo faceva schifo quando l'ho toccato, quindi Nine, non so se ne parla. Questa palette è approvata da me da quando l'ho acquistata nei giorni. no, che dico, qualche mese fa e passa più. E mi ci sto trovando bene, di che palette sempre make up revolution con glitter che sembrano un, un pack eh, champagne e questo c'ha quanti col, ombretti, 20 ombretti Jewel Deluxe Collection, questo qua, scusate il cane che avvaia ecco qua, vedete, già e niente ragazze, questo era tutto, il mascara non ne metto perché ho l'occhio infastidito, non si sa per quale motivo Ma va bene, ok E basta, ragazze Se vi è piaciuto il video vi invito per favore a far girare questo video Il più possibile spingetelo nei consigliati Perché so che vi piacciono i miei video E, e se non vi piacciono non venite a criticarmi perché mm, non lo comprendo Sinceramente non sono brava, lo so, non sono una truccatrice, lo so ma non sono neanche così questo schifo che credete voi. Quindi so che ce la posso fare a migliorarmi. Se mi date la mano ce la posso fare, altrimenti mi arrangio con le mie forze. Ciao, buona Befana a tutte e a tutti, buona festa a tutti. Un bacio, ciao a presto.